Ciao a tutti, oggi prepareremo la crema al mascarpone pastorizzata, il tempo di preparazione della ricetta è di 20 minuti circa più 2 ore per il raffreddamento, gli ingredienti sono mascarpone, zucchero, uova e panna vegetale, e via la ricetta, prima di iniziare la ricetta riponiamo in frigo il mascarpone e la panna che ci serviranno successivamente. Posizioniamo la farfalla all'interno del boccale, mettiamo lo zucchero e le uova e azioniamo il bimbi per 10 minuti, 80 gradi velocità 4 adesso riponiamo il boccale in frigo per almeno 2 ore o sino a quando non si sarà raffreddato in tutto il composto senza il coperchio Trascorse le due ore abbiamo ripreso il boccale dal frigorifero, abbiamo ripreso anche il mascarpone e la panna vegetale, la versiamo all'interno del boccale. Chiudiamo con il coperchio senza il misurino e la facciamo montare per due minuti a velocità 4. A questo punto aggiungiamo il mascarpone. Spingiamo il mascarpone verso il fondo del boccale. Chiudiamo di nuovo con il coperchio senza il misurino e azioniamo il bimbi per altri due minuti. Sempre a velocità 4. La crema al mascarpone pastorizzata è pronta. trasferiamolo in una ciotola. Crema al mascarpone pastorizzata può essere utilizzata per il tiramisù, guarnire la creme tartar, farcire torte e bignè o essere mangiata al cucchiaio. Grazie e alla prossima ricetta!